Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo un grandissimo unboxing! E qui? Eccolo qua, il logo di AM Dog T! Ma prima di tutto, vai con la sigla! Questo è un pacco di marca Novi e di AM Dog T! Infatti vi lasciamo giù sotto nei commenti il suo canale! Intanto vi ricordo di mettere tante zampette, tanti like, tante zampette al nostro canale Judy Kami Ecco qua i primi oggetti, una penna in omaggio anche. Wow! E poi fa insegna libri con appunto i suoi due libri, che noi uno l'abbiamo ricevuto a Natale. Eccole qua. Fantastico, io ve lo consiglio, mm -hmm. vi consiglio a tutti e due, anche Oliver. Anche Oliver. <ride> Cane grizzaglio! Fantastico, non può mancare nella vostra biblioteca, S. nella vostra libreria, esattamente. E questa la userò soprattutto per scuola. Poi andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo questo bellissimo porta preghetti. Porta <ride> Oliver, questi si sventano i tuoi Ecco qui. <ride> così, speramente sentirà il profumo di Olivia. E poi abbiamo questi guinzagli. Abbiamo questo qui che è piccolo. Ecco qui. Sempre metodo AM Dog Training, sì, lo verde. È il metodo che vi consigliamo di andare a vedere sul video di Marco. Marco, appunto, il canale AM Dog AM Training. Marco. E poi abbiamo Bravo, questo un taglio medio sempre verde e arancione e poi abbiamo questo grande con il guinzaglione sono tutti per te Oliver e poi abbiamo la sacca sempre con il logo super verde e quindi Oliver ci vedranno tutti con questa bellissima sacca <ride> contento Super contento sei? Cioè. sì quello so. sì, dobbiamo usarlo Oliver. bravo il guizzaglione no, no. <ride> bravo tato dai quindi andiamo a concludere il nostro video ma intanto nel frattempo andiamo a mettere tante zampette iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e a far parte del club di ciao e al prossimo video <ride> Olivera è in giro col guizzagliore. Eh sì. E per la rubrica dei saluti saluto Milky e Claudia, che saluto. Ciao e al prossimo video. Ciao ciao!